Dove siamo? Mi hai svegliato, eh? Dove siamo, ti ho chiesto. Ha fatto proprio una bella dormita. Dove siamo, padre? Vedo che ti ricordi il mio nome.